Ma non si vergogna! Di cosa? Di farle vedere a tutti. Ma una non può essere libera, qual è il problema? Ancora le spalline anni Ottanta! Le spalline? Ah. ah no, io ho capito. Ma no! L'allattamento al seno, invece, può essere fatto sempre ovunque. Fa bene alla mamma e al bambino, è naturale. È naturale! Le spalline!